Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video, oggi mi trovo nel posto più visitato della Normandia, pensate che in questo, questo sito raccoglie ogni anno quasi 3 milioni di visitatori e sto parlando della famosissima abbazia di Mont-Michel. Come molti di voi già sapranno, la cosa che rende speciale questo posto e lo rende più famoso a livello mondiale non è tanto il fatto di avere l'abbazia di San Michele posta nella sommità del, dell'isolotto, quanto il fenomeno delle maree, perché San Michele vive ogni giorno di alta e bassa marea, infatti ogni 6-7 ore si verifica questo fenomeno ed è un fenomeno straordinario perché oltre al fatto di avere la possibilità di vedere una marea, quindi il mare che si prosciuga, nei giorni di sole, soprattutto quando c'è tanto sole quando fa tanto caldo la parte sottostante si secca e diventa di fatto una zona percorribile questa zona non lo è tanto perché si vede proprio oggi non è una giornata ideale perché è nuvoloso il sole viene e va infatti qui è rimasto ancora un po melmoso e paludoso ma invece lì in fondo come vedete ci sono delle persone che stanno camminando Poi chiaramente fra 6 ore Perché noi siamo arrivati più o meno Che ecco la marea sta ancora continuando ad allontanarsi Fra 6 ore tornerà tutto completamente pieno d'acqua Devo dire che così è meravigliosa San Michele, Ma penso che con la marea alta Possa diventare qualcosa di stupendo ragazzi noi ne approfittiamo perché qui c'è la bassa marea e quindi di conseguenza possiamo camminare in questa zona dove normalmente c'è il mare è una sensazione stranissima devo essere sincero ragazzi siamo riscesi perché abbiamo terminato qui il giro a Mossa Michelle come avete visto ci siamo fatti tutta l'abbazia che vi consiglio assolutamente di fare il biglietto costa 10 euro se arrivate negli orari previsti dalle 10.30 ogni due ore parte una guida che è compresa nel biglietto e anche in italiano poi in alternativa ci sono le autoguide quelle con la radiolina che vi mettete all'orecchio e vi spiega un po' tutto noi siamo riscesi perché adesso andiamo a riprendere la navetta anche se all'andata noi ci siamo fatti la passeggiata però siamo stanchi quindi vogliamo prendere la navetta che è 8 euro, quindi il video finisce qui. Se vi è piaciuto vi invito a condividere, lasciare un like e a commentare. Noi ci vediamo domani che ce ne andiamo a San Maru. Ciao ragazzi.